Si è tenuta a Roma il 20 settembre la presentazione del documento congiunto delle ONG, la cooperazione internazionale allo sviluppo che vogliamo, preparato in occasione del forum voluto dal ministro Riccardi. Alla presenza di politici, rappresentanti di istituzioni, enti locali, associazioni e operatori, le ONG italiane hanno voluto esplicitare in modo chiaro quali sono le loro posizioni, anche in vista del rinnovo della legge sulla cooperazione, prossimamente in discussione in Parlamento. Diciamo, L'obiettivo, lo ripeto, è di porre la cooperazione allo sviluppo al centro della nostra agenda. Certo, non ci nascondiamo il fatto che la strada è in salita. Se togliamo le erogazioni obbligatorie in sede multilaterale alla Commissione europea, i finanziamenti a dono gestiti dal Ministero degli Esteri sono passati da 732 milioni di euro nel 2008 a 179 milioni nel 2011 e ad 86 milioni nel 2012 una dominazione quindi in quattro anni dell'88%. Tra gli intervenuti il sottosegretario Marta Dassù del Ministero degli Affari Esteri e il consigliere Mario Giro del Ministero della Cooperazione. Siamo consapevoli dell'importanza della cooperazione internazionale ma al tempo stesso sia i fondi che l'attenzione politica fino a ieri, fino all'altro ieri, si sono drammaticamente ridotti e quindi il problema è di come uscire eh, da questo, questo paradosso, da questo dilemma. Quindi i tagli che abbiamo operato, seppure dovuti a una situazione in quale di emergenza, sono assolutamente al di là eh, delle, di, quanto, di quanto possiamo ritenere politicamente tollerabile e quindi un'inversione di tendenza è una cosa che, che dovrà esserci per forza, secondo me. Quindi questo punto eh, è assolutamente primario la politica di cooperazione è il fondamento della politica estera dell'Italia perché l'Italia è l'Italia, cioè è un paese di frontiera verso un'area di instabilità molto esposta questo è il problema che ha l'Italia di oggi non è affatto un paese inaffidabile è un paese che conta solo sul piano regionale per così dire ma non ha più gli strumenti di azione per poter avere una politica realmente globale Apprezzato dai relatori, il documento unitario, segno di un lavoro che ha saputo avvicinare le sensibilità più diverse e arrivare a una buona sintesi delle sfide per una cooperazione che guardi al futuro e non al passato, anche attraverso una legge adeguata. Gli attori che oggi svolgono attività di cooperazione sono molteplici. Coerenza e concertazione nelle decisioni diventano un imperativo decisivo. Io sono molto contento del vostro documento. Penso che... L'idea del forum che ha avuto il ministro è questa idea di fare una grande convocazione per riportare la cooperazione nel dibattito della società, per investire il paese, non gli addetti al lavoro, il paese. Abbiamo un problema di mobilitazione fra la gente, dobbiamo tornare a parlare alla gente, a dire che la cooperazione serve, che la cooperazione è utile all'Italia, non è un lusso, non è buonismo laddove molti e la maggioranza pensa che la cooperazione con l'uso non ci possiamo più permettere, noi pensiamo il contrario che un paese che non povera declina interiormente e si spegne naturalmente non sarà un momento conclusivo io direi che sarà un momento iniziale